Se non vado errato, 4 febbraio 2024. In quel giorno, quindi a meno di due anni da oggi, Facebook compirà 20 anni. Significa che sono 20 anni che le nostre vite vivono in stretto contatto e condizionate dai social. Ok? Ora, per le persone come me... Tutto ciò che è innovazione eh, è sempre stata strettamente connessa a beneficio, a qualcosa che migliorasse effettivamente la nostra vita. e In molti casi lo è stato. Ma quanto i social hanno portato beneficio? Hanno realmente portato un beneficio alla nostra vita? O hanno portato dei danni? Hanno ridotto i rischi o li hanno aumentati? Lo scopo del video di oggi è proprio cercare di capire questo e come poter porre rimedio, ok? Il titolo dell'argomento di oggi è Identità, relazione e sicurezza sui social e se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti, attiva le notifiche per non perdere gli aggiornamenti e lascia un commento alla fine del video Ricorti sempre che sul sito emozionemenzogne.it puoi trovare questo video, insieme all'articolo, al podcast e a moltissime altre risorse, okay? come corsi e come test online per mettere alla prova le tue capacità e conoscenze in precisi ambiti. Ci vediamo tra un istante. Perché? identità relazioni e sicurezza quando si parla di social perché ritengo siano i tre elementi fondamentali di cui devi assolutamente occuparti se vuoi iniziare a usare i social in maniera più utile più funzionale e più sicura andrò davvero speditissimo cercando di darti non solo informazioni ma anche eh, alcune, alcuni consigli ok il problema è che questo argomento è davvero vasto quindi ti consiglio di andare su emozioni e menzogne e se desideri approfondire questi argomenti troverai due corsi un corso base e un corso avanzato allora quando si parla di identità io intendo la prima impressione ok quindi sia che tu usi i social per lavoro o per creare nuove relazioni a meno che non li usi semplicemente come passatempo, allora magari questo è un po' meno importante, magari li usi come newsfeed, soltanto per andare a vedere le notizie, però se usi social per creare nuove relazioni, eh, sia ai fini sociali che personali o per lavoro, è assolutamente importante la prima impressione, e per avere una buona prima impressione quello che, che devi assolutamente settare è il tuo profilo, Social. e questo intendo cover photo quella grossa la tua foto personale le informazioni che dai quindi il setup ok è assolutamente importante in funzione all'uso che intendi farne una seconda cosa molto importante di cui occuparti è la lista degli amici Ora, converrai con me che avere liste lunghissime, a parte che se hai tantissimi amici ti conviene aprire una pagina, ma cosa dice di te avere una grande lista di amici? Molti hanno sempre pensato che avere una lunga lista di amici vuol dire essere una persona influente, però spesso può voler dire anche eh, accettare qualunque persona, ti mandi l'amicizia, e quante poi di quelle persone effettivamente quando posti qualcosa ti seguono? Questa è una cosa molto importante ai fini del, dell'algoritmo di Facebook, Facebook analizza questa cosa. Okay. un'altra cosa molto importante per occuparti dell'identità quindi dell'impatto che eh, il tuo profilo ha in funzione all'uso che intendi fare dei social è indubbiamente i post ok che hai in bacheca in questo caso ti do subito un consiglio cosa evitare se fai un uso particolarmente professionale o se intendi usare i social comunque per creare nuove relazioni diciamo più per il discorso professionale evita di postare in particolar modo eh, tutto ciò che riguarda religione politica eh, temi sociali e sport perché potrebbero essere argomenti eh, dove prendi posizioni contrarie a quelle che potrebbero essere i tuoi potenziali clienti, immagina che un cliente sia venuto a vedere il tuo profilo grazie a un commento che hai lasciato, che gli è piaciuto sotto il posto di un'altra persona e arrivando trova come prima impressione un profilo un po' incasinato con foto confuse anziché magari una bella foto del profilo <coughs> sorridente eccetera e poi quando va a vedere i tuoi posti in bacheca ahimè trova un posto dove magari scopre che state ai capi opposti, agli antipodi, su un argomento politico, nello sport eccetera, che in quel caso avresti perso eh, un potenziale cliente, ti consiglio di non postare questo tipo di cose, se intendi usare i social per lavoro e se lo hai fatto ripulisci la bacheca. Una cosa che puoi fare è settare la privacy, ok? Settare la privacy, privacy, se intendi fare un uso libero, del tuo profilo personale e in quel caso utilizzi una, um, una pagina. ok? Un uso che, che non farei e che tra l'altro è vietato da Facebook anche se non c'è ancora un controllo molto attento è usare il profilo per vendere. Per vendere esistono le pagine. Occhio a trasformare i tuoi profili in eh, vere e proprie pagine di vendita perché oltre a non avere effettivamente efficacia rovinano anche la tua identità personale ok, credimi ok, passiamo alle relazioni come ti dicevo devo andare speditissimo perché devo darti tante informazioni relazioni per relazioni intendo relazioni sociali e personali in particolar modo mi riferisco a la, alla qualità, cambiamo colore alla qualità ok delle conversazioni Okay. e alla qualità delle interazioni. Come conversi, come interagisci con le persone farà un'immensa differenza nel farti trovare persone giuste o meno e nell'avviare con loro delle relazioni autentiche e che evolvono magari in belle amicizie o in relazioni personali importanti. E come puoi occuparti in un modo migliore di questi due aspetti beh uno dei punti importantissimi sono i commenti i commenti sono in assoluto eh, il, lo strumento che ti permette di attrarre persone sui tuoi profili Sul tuo profilo ok Comment, come commenti sotto i post altrui è importante e qua se vuoi un consiglio beh quello che io eviterei e quello che farei è innanzitutto evitare le emoji classiche pollice su cuoricino che usano tutti e poi usare quei commenti banali wow, grande, sì, forte, yeah impegnatevi, impegnati a lasciare commenti intelligenti una persona ha postato un aforisma vai a cercare nel web un aforisma simile sullo stesso argomento e glielo posti come commento e magari metti un emoji particolare potresti mettere quella della lacrimuccia dicendo eh, mi ha fatto piangere mi ha emozionato il tuo commento oppure arrabbiato, guarda mi hai trovato, tirato via le parole di bocca e eccoti un, un, un aforisma in tema con il tuo verresti notato o notata e questo darebbe maggiore visibilità non solo eh, perché ti noterebbe chi ha postato ma anche le persone che hanno commentato quindi come commenti è molto importante un altro aspetto di cui occuparti è il primo contatto spesso le persone al primo contatto neanche si salutano cioè ti mandano l'amicizia viene accettata Ok, e non, non, non siamo abituati a dare il benvenuto date il benvenuto alle persone dagli il benvenuto quando ti manda l'amicizia ciao benvenuto ho detto di conoscerti Ok, e ad esempio potresti chiedere a cosa devo il piacere io lo faccio sempre e addirittura lo faccio prima ancora di accettare l'amicizia voglio sapere perché mi hanno aggiunto se le motivazioni non sono valide non aggiungo una persona ah così ti ho trovato no Primo contatto è anche quando tu mandi l'amicizia, quindi un consiglio quando mandi l'amicizia potrebbe essere anche spiegare perché gli stai mandando l'amicizia o le stai mandando l'amicizia. Ciao, ti sto aggiungendo perché ho visto il tuo profilo, è capitato tra i suggeriti di Facebook e ho trovato molto interessante questo post e questo post, non mentire, sei sincero, ok? E poi un altro modo molto importante è il tipo di conversazione, tipo di conversazione. Okay. io ritengo che la più importante di tutti siano gli audio e passo il più velocemente possibile a questa modalità perché i messaggi testuali vedo persone che scrivono dei temi e per giorni e giorni e giorni non passano dopo il classico scambio iniziale di battute a un audio e gli, i testi creano fraintendimenti sono la maggior fonte di discussione del pianeta ok l'audio da Passa la voce, si sente il tono, si capisce se stai scherzando o no e piace, credi, piace. Usa molti più audio. Altra cosa importante, fai domande. Evita di fare monologhi. Chiedi alle persone, interessati sinceramente, interessati, interessati, interessati. Ok, sinceramente. Molto importante. Cosa non fare? No spam. Ok, no spam. Non mandare la spam, se lo fai per business e usi le relazioni per mandare spam, bruciato, non va bene. Um, Un'altra cosa che faccio è quello che ho detto prima, è selezionare le persone. Seleziona, non accettare tutti, seleziona. Un'altra cosa che faccio è conversa, conversa, informati, preoccupati di interessarti realmente alle persone, ok? quasi una maratona al video di oggi, ok, sicurezza cos'è importante? Conoscere, conoscere è il fondamento, conoscere cosa? I rischi, ok, come prevenirli, come prevenire i problemi e come adottare contromisure, questo è un argomento molto vasto, ti consiglio di svilupparlo eh, con un corso base minimo se non con un corso avanzato. La sicurezza è fondamentale, le truffe sono dietro l'angolo, hanno fatto un film recentemente su Netflix di come un uomo attraverso l'uso semplicemente di Tinder ingannava delle donne, ma credimi ci sono dei pericoli ben più grandi di farsi portare via i soldi, dove riguarda, che riguardano proprio la vita, ok? E se hai dei figli e una famiglia puoi capirmi bene, ok? Quali sono um, gli aspetti di cui devi occuparti principalmente allora gli accessi ce ne sono molti una volta che hai conosciuto tutti i vari reati, i rischi da dove provengono, come prevenirli come, quali contromisure adottare ehm, gli accessi è un punto molto importante ok? il famoso login qui un'altra cosa importante è le informazioni che condividi sui social, ricordati che le domande chiave per recuperare una password spesso riguardano qual è la tua prima scuola, il nome da nubile della mamma, il tuo primo animale e occhio alle informazioni che condividi, potresti aver dato a potenziali eh, ladri le informazioni hacker, le informazioni per scoprire le tue password. Quando pubblichi che vai in vacanza per una settimana stai dicendo ai ladri che quella casa sarà vuota per una settimana. ok? Non sottovalutare mai è l'errore più grave sottovalutare mai mai e un altro errore che si fa è non conoscere importante conoscere, conoscere. approfondisci questo argomento ok tre consigli passo a difficili usa password difficili possibilmente l'errore che fanno tutti è usare la stessa password per tutto password difficili, difficili. secondo, utilizza un'app un che ti permetta l'autenticazione a due fattori cioè è un po' come quella fattori, è un po' come quella chiavetta che ti davano in banca una volta dove per accedere poi dovevi schiacciare un bottone e ti veniva fuori un codice UsaiJet e lo usavi oggi ci sono delle app nel corso base che tratta i social, spiego quali app scaricarti, eccetera, preoccupati della privacy, ok? Questo è davvero, davvero fondamentale. Sono stato velocissimo perché le informazioni sono davvero tante, vai sul sito ufficiale emozionemenzogne.it, ricordati di lasciare un commento, iscriviti al canale e fai il test che trovi sul nostro sito, sono test gratuiti proprio sui social, così vedi se sei a rischio o meno. E noi ci vediamo al prossimo video.